non riesce qui, ok dovremmo essere no, in diretta sì. adesso vediamo su in d'Oro. Diamo il tempo di caricare no, non ancora, allora riesco vediamo dovremmo essere tu vedi? Se, vedi se si sente bene, si sente tutto ah eccola qui sì, in diretta. no, ora no Caricare. Perfetto, si sente, la vedo. Ok, abbassiamo, lo teniamo qui. Ok, allora siamo in diretta. Buonasera Raffaella. Benvenuta, Buonasera. ciao Chiara! Sono contentissima che sei stasera qui con me a presentare la prima fila sono eh, come prima. aver preso un biglietto per la prima fila ok allora intanto vedo qualcuno che si sta collegando i nostri leader Carla Rappone, Matteo Galleri io direi Raffaele saluti magari li facciamo un dopo salutiamo tutti ok e niente io stasera vi presento sono Chiara Gaggia Vengo da Lecco e stasera sono qui come tutti i mercoledì a presentare, a far conoscere alle persone alcune informazioni che riguardano un'opportunità un di guadagno alternativo che oggi come oggi è diventato veramente importante avere tutti. Stasera come avete sentito prima ho la mia collega Raffaella Tavaglione e farei dare l'onore le a lei di presentarsi. Ciao a tutti, io sono Raffaella Tavaglione, sono onoratissima di essere l'ospite di Chiara questa sera, e effettivamente come anticipavi già tu, sta diventando indispensabile, eh, non solo facoltativo, eh, la possibilità ecco, di, di trovare una, un, un incremento economico alla, eh, alla quotidianità, no? alla, alla propria vita. Eh, io l'ho fatto perché sono mamma di Gabriel di dieci anni e quindi non mi bastava semplicemente un lavoro tradizionale e uno stipendio classico. Eh, volevo avere di più, ma soprattutto volevo avere più tempo da, da dedicare a mio figlio, quindi eccomi qui. Adesso ho, mi è caduto l'occhio su un messaggio di Matteo Galleri, il nostro... È il leader di riferimento che dice Viva le donne. È vero, Raffi. Sempre. sempre. Ok, dai, partiamo con la presentazione, facciamo andare Vai, le slide dai. e poi alla fine. Tu, nel frattempo, se hai qualche. ti, ti viene da fare qualche riflessione, interrompimi tranquillamente, perché le riflessioni sono sempre bene nel, nel presentare il nostro business. Ok. Benissimo. Sono contenta, sono emozionata che ci sei. Allora, facciamo andare ah, le sì, slide. Io, siamo in due. Perfetto, allora facciamo la condivisione. Allora, facciamo partire le slide. Presentazione dall'inizio. Si dovrebbero vedere. Raffi, si, le vedi? Sì, si, vedono, si vedono. Ok. Allora, come vi dicevamo prima, io e Raffaella stasera siamo qui a presentarvi un'opportunità, noi la definiamo l'opportunità del ventunesimo secolo e quindi vi presenteremo un nuovo modo per dare vita ai vostri progetti, e ai vostri sogni. Quindi vi faremo conoscere come è possibile creare una nuova fonte di guadagno con le tecnologie. Chi siamo noi? Usate un attimo, che ho tolto gli occhi. Chi siamo noi? Noi siamo un gruppo di persone molto affiatate. Siamo una community, qui in questa fotografia siamo una parte del nostro team Cuori d'Oro, che ha deciso un giorno di utilizzare le tecnologie che sono sempre più sofisticate, che danno sempre più opportunità a noi stessi e anche alle aziende, per dare concretezza ai nostri sogni e per avere una crescita personale e finanziaria. Noi utilizziamo un modello di business che fattura di più dell'industria del cinema, della musica, del calcio e del videogame. Quindi facciamo parte di una parte dell'industria veramente molto importante, che è il network marketing. Parecchie persone non conoscono questo modello di business oppure hanno un'idea di questo modello di business un po' falsato, dato dalle false credenze. Però eh, se ne sente sempre più parlare di questo modello di business appunto perché le aziende hanno capito la potenzialità di questo modello di sviluppare i propri affari e quindi si avvicinano sempre più aziende reali, esistenti, quindi concrete, si avvicinano a questo modello di business e danno così l'opportunità a parecchie persone di sviluppare il, il business. Perché? Perché il network marketing si basa sulla semplicità che eh, prevede l'acquisto di un prodotto o di un servizio. Ad esempio, io eh, faccio parte di questa azienda che vi sto per presentare, quindi faccio parte del il mio lavoro eh, nel settore del non marketing, ho acquistato un prodotto o un servizio di questa azienda lo condivido con altre persone perché ne sono entusiasta come siamo io Raffaella stasera qui a presentarvi questo, questi prodotti, questa azienda e quindi ecco che avviene la duplicazione perché le persone a cui noi presentiamo questa opportunità ne, verrà, ne sono a loro volta soddisfatti condivideranno questa azienda quindi con il prodotto eccetera eccetera e ecco che avviene la, la costruzione di reti che fa sì che un'azienda possa crescere e svilupparsi sempre maggiormente in tempi sempre un pochino più veloci di quello che avveniva nel tradizionale ma soprattutto questa costruzione di reti permette a noi business partner quindi persone che hanno deciso di intraprendere questo tipo di attività di guadagnare vuoi aggiungere qualcosa Raffi? Eh, sì, semplicemente che se ci pensiamo lo facciamo da sempre noi siamo soliti nella vita quotidiana consigliare un, un negozio, un, un locale, qualsiasi cosa, eh, lo, lo facciamo quotidianamente. L'intelligenza del network marketing, ma soprattutto delle aziende che sfruttano questo, eh, questo strumento di business, è appunto eh, guadagnare. Cresce l'azienda, ma cresciamo anche noi, ma anche perché l'azienda, ecco, il risparmio dell'azienda è tanto nella pubblicità. La nostra crescita è che comunque eh, diventiamo anche professionalmente capaci, diventiamo delle persone eh, migliori, perché eh, ci mettiamo in gioco, no? Certo. Lo diciamo sempre, ci mettiamo in gioco, ma anche perché ci addentriamo in un'attività che effettivamente poi ci dà... Eh, la possibilità di, di allargare gli orizzonti in, a 360 gradi quindi di, diventiamo più grandi tra virgolette sia personalmente che professionalmente infatti noi impariamo il vecchio mestiere da sempre che è il passaparola ma impariamo a utilizzare un passaparola professionale un passaparola intelligente esattamente raffi stai per con... io ti chiamo raffi perché nella, nella nostra testi eh, raffaella è vero che non ci siamo mai incontrate di persona io e te, però eh, ci vediamo sempre voglio dire ormai sembriamo eh, siamo conoscenti da anni insomma si è staurato un rapporto giusto è bello anche di fare un'opportunità del genere quindi una crescita veramente a 360 gradi. Guarda, quindi... infatti una cosa, una cosa scusami, una, una piccola parentesi, il bello del network è anche questo, che riesci a conoscere delle persone che diversamente, senza il network, non avresti mai avuto la possibilità di incontrare, di conoscere, quindi si creano poi ecco, dei, dei rapporti sani, e veri, insomma, reali, anche con persone di, di, di tutt'altra parte del mondo. Questo è un grande vantaggio. È vero, poi diciamolo, stasera siamo qua a presentare insieme questa bellissima opportunità, io sono in Lombardia e tu sei in Puglia. In Puglia, no. vicine, vicine proprio. Quindi stai, stiamo per conoscere una società che adotta un modello di business molto innovativo, unico al mondo, che è stato progettato per dare la possibilità a noi di crearci una nostra sicurezza finanziaria. Quindi tutti coloro che decideranno di utilizzare i servizi e i prodotti aiuteranno a sviluppare l'azienda stessa, ma si aiuteranno loro stessi e altre persone facendo la condivisione la possibilità di crearsi questa sicurezza finanziaria, che oggi come oggi penso che sia la cosa che manca più a tutti noi. Il prodotto principale che ci aiuterà a creare questa indipendenza economica e quindi raggiungere questa sicurezza finanziaria è oro fisico 24 carati. Che purtroppo non tutti conoscono. Non ah, Infatti non tutti conoscono l'oro fisico da investimento 24 carati massima purezza. Non lo conoscono perché spesso, eh, cioè, lo conoscono Raffaella, però non sanno tutti i privilegi che questo prodotto eh, ci può dare. Innanzitutto l'Oro 24 carati è l'asset più redditizio al mondo, ma da sempre, e questa è una cosa che tutti sanno, è il bene rifugio per eccellenza, storicamente ha dimostrato la sua capacità di resistere a tutte le crisi economiche e finanziarie e mai come oggi noi stiamo, eh, possiamo dire che questa affermazione è vera perché in questo periodo di crisi geopolitica eh, l'oro sta aumentando ma per farvi capire l'importanza della crescita proprio del valore che ha questo prodotto l'oro 24 carati in questa slide vi, abbiamo fatto vedere, vi facciamo vedere proprio l'aumento che ha avuto in 20 anni innanzitutto il, eh, diciamo che l'oro 24 carati è un metallo eterno e aumenta il suo valore nel tempo ed è altamente liquido altamente liquido cosa vuol dire che può essere convertito in moneta in qualsiasi momento in qualsiasi parte del mondo combatte l'inflazione perché appunto come vi stavo dicendo prima il suo valore aumenta e se pensiamo che in 20 anni se io nell'anno 2000 volevo comprare un'uncia che equivale a 31,10 grammi di oro dovevo spendere 300 dollari, quest'anno nel 2022 abbiamo avuto picchi di 2100 dollari quindi vuol dire che l'oro è aumentato più del 700% non possiamo dire la stessa cosa delle nostre monete fiat, giusto Raffaella? Quando tu hai detto è aumentato del 700% stavo facendo un sorriso perché noi avendo loro, conoscendo loro ormai siamo buonissime di, di possederlo assolutamente no, purtroppo no eh, la, la, le monete, le banconote la, la moneta fiat non, non ha questo privilegio non ha questo potere No, il suo valore no, non cresce piuttosto diminuisce diminuisce, è vero ma loro 24 carati non ha solo questo pregio di aumentare il suo valore nel tempo ha tanti altri pregi tra cui uno importante anzi un fattore molto importantissimo che addirittura è un pregio che gli viene attribuito da una legge loro 24 carati è esente IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000 e quindi è una legge che stabilisce questo allora se noi pensiamo che viviamo in un periodo eh, dove l'IVA ce la troviamo dappertutto anzi continuano a dire che ce le tolgono invece ce le mettono l'oro 24 carati che è una moneta universale eh, cresce sempre il suo valore è, non è neanche tassata in più non fa cumulo di reddito e anche questo è molto importante per le famiglie, perché nel momento in cui noi dobbiamo andare a presentare un modello di ISEE per ricevere dei bonus per i nostri figli che vanno a scuola e per tanti altri motivi, ecco che se io posseggo oro a casa, questo non andrà a incrementare il mio, il mio reddito, quindi non andrà a, a, a disturbare la mia situazione. Però allo, eh, in casa c'è una moneta che come abbiamo visto aumenta sempre più. Pensate che oggi ho guardato la valutazione dell'oro siamo a 57 euro, mentre un po' tutti i mercati oscillano e hanno delle perdite l'oro continua a aumentare. Ma anche come perché io... posso dire una cosa? Cara? Ma anche perché eh, allora si, si fa tanta fatica oggi, ecco, hai nominato tasse, IVA, si fa tanta fatica eh, a mettere da parte eh, dei risparmi Diciamo che eh, mh, avere ore intelligente, ma proprio perché eh, diamo la possibilità ai nostri sforzi, diamo valore ai nostri sforzi, al nostro lavoro. Esatto, Raffaella. Perché se ne... è... Infatti, eh, adesso stavo pensando delle presentazioni che facevamo, che non è che possiamo mettere tutto, perché sennò veramente eh, dovremmo tenere qui le persone altro che un'oretta, però effettivamente se io vent'anni fa avevo 100.000 dollari oggi e sono dati non detti da noi, sono dati da, eh, dagli economisti dalle sole 24 ore. Oggi ci troviamo con un capitale di 58.800 dollari, se non, non, non ricordo male. Quindi la moneta, la moneta Fiat ha avuto una svalutazione quasi del 50%. Quindi, appunto, come dicevi tu, eh, Raffaella, questa azienda, dandoci questo prodotto e dandoci la possibilità di guadagnarlo, ci dà anche la capacità di risparmiare e quindi di tutelare i nostri. I nostri soldi anche in vista di un'eredità futura ai nostri figli perché se li la mettiamo ai figli non lasceremo niente è una moneta universale ve l'abbiamo detto prima e appunto è indipendente dal sistema bancario e questo è un altro fattore che la rende eh, veramente una moneta unica perché possono esserci tutte le politiche economiche di, di tutti i governi al mondo, di tutte le banche, che l'oro proprio non, non ascolta questo mercato, diciamo queste persone, perché è indipendente. E quindi è un'ottima assicurazione, come dicevi tu Raffaella, prima per il nostro futuro, perché sarà il nostro risparmio, ma un risparmio anche rivalutato, perché si prevede che l'oro aumenterà e quindi avremo la possibilità di avere anche una pensione dignitosa. Cosa che oggi le pensioni lasciamo perdere. Quindi, io e Raffaella, e insieme al nostro team, insieme a tantissime. Noi la altri, stiamo assicurando la pensione dignitosa. Abbiamo fatto la nostra scelta. Oh, mi stanno andando avanti le slide. Scusate, non so, non so cosa sta succedendo. È andato il tilt il sistema. Allora, vediamo di ripristinarlo. Si è emozionato anche il. Sì, sì, sì. Si. si è emozionato tutto qui. Non so come mai, non ho toccato No, però niente. ecco, intanto che tu raggiungi le slide, basti pensare che... Non ho... riguarda il potere dell'oro, no? Basti pensare che esiste da sempre, sono migliaia di anni che esiste l'oro e non, è... non, non ci ha mai abbandonato, no? È... è un metallo naturale, quindi ha resistito a tutte le guerre, a tutte le crisi finanziarie che sono... Che, che esistono e che ci sono state dalla notte dei tempi. Quindi. E poi i ricchi posseggono oro, quindi noi dobbiamo imparare. Quindi, come vi dicevo, io e Raffaella, insieme a tutti gli altri, abbiamo fatto la nostra scelta. Abbiamo scelto la piattaforma online Gigos. E vi raccontiamo un po' la, la sua storia di questa piattaforma. Nasce in Europa come un semplice negozio online per la commercializzazione di lingotti d'oro fisico da investimento. In 12 anni, perché ha 12 anni di esperienza, lo vediamo anche più avanti, si è evoluta fino a diventare una holding internazionale con la società Global Success Management. Il suo sito ufficiale è www.gigos.com, quindi questa è la prima piattaforma online di oro al mondo che offre un modello di business innovativo e che ha contribuito questo modello di business eh, ha contribuito al successo di tanti brand come Amazon, Netri, Boogie, IB, Uber e tantissimi altri brand. Queste sono tutte piattaforme che noi utilizziamo nel nostro quotidiano e come vi diceva all'inizio prima Raffaella, noi siamo abituati a, a fare il passaparola, ma ormai siamo e quindi a condividere con altre persone. Perché questo, queste piattaforme hanno ha raggiunto... Un, un, un livello tale una, sono diventate delle potenze. Grazie a noi, grazie alla nostra condivisione, senza essere retribuiti. Però Amazon è, è cresciuta grazie al passaparola delle persone, Netflix, idem, Booking, grazie alle persone che l'hanno utilizzata, che ne hanno capito le potenzialità perché Amazon è comodissima, compriamo qualsiasi cosa, dai generi alimentari, vestiari, veramente ormai Amazon io compro quasi tutto. Netflix ci intrattiene, buchi prenotiamo vacanze, eccetera eccetera. Quindi perché non prendere in considerazione la possibilità di usare una piattaforma per generare un guadagno e crearsi un piano B? Ora vediamo la società come vi dicevo prima, la Global Success Management è, una, è diventata una holding internazionale con sede in Canada, ha 12 anni di esperienza nel mercato mondiale, vanta, è presente in tutti i paesi del mondo e vanta circa 5 milioni di clienti e partner soddisfatti in tutto il mondo. In questa slide noi vi, facciamo, vi presentiamo il nostro presidente, il nostro direttore dello sviluppo, molti di noi che fanno questa attività da più anni hanno avuto l'opportunità di conoscerli di persona, sono delle persone che hanno ideato, che hanno portato questo semplice negozio di vendita di lingotti d'oro a diventare una holding internazionale e a creare la nostra piattaforma, hanno ideato tutto questo sistema perché sono delle persone vis eh, visionarie, sono delle persone che vedono il futuro, che anticipano il futuro e quindi attenti a questi con lo scopo comunque di migliorare la vita a più persone in tutto il mondo, vedremo più avanti che ci stanno proprio accompagnando, ci stanno aiutando a entrare in quello che sarà il nostro futuro, che vedremo più avanti con dei prodotti. Quindi Gigos offre degli strumenti e es... degli servizi esclusivi per acquistare, ma quello che noi vi vogliamo trasmettere è la possibilità di guadagnare attraverso questa piattaforma questo oro fisico da investimenti quanto carati nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. E come vi dicevo prima, grazie alla versatilità, quindi alla sua capacità di guardare in più direzioni del suo modello di business, è possibile quindi operare con questa piattaforma da qualunque paese nel mondo e quindi in qualsiasi posto ci si trova poter generare una fonte di guadagno alternativa. Ora andiamo un pochino più nello specifico di questa opportunità. Questa piattaforma ci permette, ci dà l'opportunità di crearci, di diventare imprenditori digitali. Ovviamente è presente la figura del cliente, perché essendo un'azienda c'è un prodotto e l'azienda vende il proprio prodotto, perché loro è l'azienda che lo vede. Non siamo noi, noi facciamo conoscere questa eh, realtà alle persone. Ma la figura che noi vi vogliamo presentare, quella più importante, è proprio quella del business partner. Quindi la persona che decide di guadagnare, di crearsi un piano B. Quindi chi è il business partner? Il business partner è colui che promuove i prodotti e i servizi della piattaforma in cambio di un compenso per le attività commerciali che promuove con successo accetta un accordo etico di collaborazione quindi non ferma niente di, di legale però accetta un accordo etico quindi si impegna a divulgare a far conoscere questa opportunità per la sua reale eh, per quello che è quindi con i suoi prodotti senza essere ingannevoli eccetera. quindi un accordo etico contribuisce attraverso un passaparola professionale alle espansioni della rete dei clienti perché quindi attraverso il passaparola noi facciamo conoscere queste opportunità ad altre persone, quindi sviluppiamo e allarghiamo la clientela dell'azienda, e in cambio riceve un compenso sotto forma di unità di bonus per il lavoro che svolge. Può partecipare ad eventi VIP, conferenze eh, aziendali, seminari di formazione, crociere d'affari. Quindi è una realtà. Diciamo che il business partner è un po' il vecchio agente rappresentante che con la valigetta andava ecco noi sviluppiamo questa attività con le tecnologie con un metodo di lavoro collaudato da persone che lo fanno da anni e quindi ci aiutano a sviluppare questa capacità di riuscire a fare un passaparola alle persone e quindi eh, con tutti i vantaggi che poi ne deriva nell'apprendere un'attività del, eh, del genere io direi forse il lavoro più bello del mondo quindi il, il business partner cosa deve fare? Deve contre, condividere con altre persone questa piattaforma e successivamente guadagnerà. Ecco, non ci sono commissioni dirette, nel senso che quando noi facciamo conoscere, sponsorizziamo, raccomandiamo questa opportunità alle persone, non prendiamo niente, ma è il lavoro di squadra e coinvolgendo insieme la squadra, lavorando tutti insieme con i programmi di marketing che poi vedremo più avanti, che noi guadagneremo. Quindi, facendo un, traverso, un semplice passaparola, noi possiamo guadagnare. Ora andiamo a vedere i servizi che ci offre eh, questa piattaforma. Uno di questi servizi è l'abbonamento, una sottoscrizione. Le sottoscrizioni sono di quattro tipi e hanno validità 12 mesi. Abbiamo l'abbonamento Smart, Pro, Accord e Line e cosa ci danno questi che servizio ci danno? ci danno la possibilità di acquistare l'oro ad un prezzo speciale meno l'8%, qui faccio una piccola parentesi, noi parliamo di acquistare, è ovvio che una persona può affacciarsi come sempre il cliente, ma quando noi diciamo la parola acquistare è perché abbiamo guadagnato e quindi abbiamo la possibilità di convertire questi guadagni che noi facciamo acquistando oro, quindi convertendo in oro, usufruendo così anche dallo sconto meno l'8%. Abbiamo il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni, abbiamo garanzie speciali e transazioni sicure, c'è il diritto di recesso 14 giorni e questo è una cosa molto importante perché dimostra la serietà dell'azienda, ci offre la custodia gratuita dell'oro acquistato in un cavo di sicurezza, evitandoci così altri costi ci offre delle informazioni finanziarie sul mercato dell'oro e della finanza decentralizzata e ci dà l'accesso a strumenti di marketing speciali come il programma Goldset, il programma Frac e l'ecosistema GigoCoin. Quindi la nostra sicurezza finanziaria la potremo raggiungere con questi prodotti. Il lingotto, lingotto di oro fisico da investimento 24 carati. Massima purezza che vanno da 1 grammo a 100 grammi. Poi abbiamo la criptomoneta, la Gigo Coin, e infine abbiamo i titoli obbligazionari in inglese ECN che ha emesso l'azienda, in quanto essendo una hold internazionale ha potuto emettere questi titoli obbligazionari. Parlando poi di ecosistema, di innovazione, che forse è la caratteristica più importante che riguarda una, un business di successo, un'azienda che deve continuare a crescere, e un po' mi rifaccio a quello che dicevo prima quando vi ho presentato il nostro presidente e il nostro direttore di marketing, che sono persone che guardano molto cosa sta succedendo intorno. Infatti hanno creato un ecosistema aziendale di gigos, utilizzando un proprio protocollo denominato Gold Convergence che è progettato sulla base della tecnologia blockchain sviluppando così delle proprie monete digitali come la GhostCoin e la Gigocoin ed una nuova collezione di NF, NF, NFT scusate, strafago, entrando a far parte così del profittevole mercato della DeFi la DeFi è la finanza decentralizzata Ora, queste sono parole e termini che a molte persone possono suonare un po' strane, un po' non conosciute, però è importante capire una cosa, che parallelamente alla finanza tradizionale si sta sviluppando questa finanza decentralizzata che riguarda le criptovalute, ormai il bitcoin penso che tutti lo conoscano, ecco riguarda proprio il mondo delle criptovalute ma non è una moda questa finanza che si sta sviluppando è veramente una finanza che sta crescendo parallelamente e sta affiancando la eh, finanza tradizionale tanto che tante aziende stanno sviluppando le loro monete digitali perché? perché ormai in tanti paesi del mondo la criptovaluta viene utilizzata come pagamento si comprano case, si comprano biciclette si trasferiscono i soldi, insomma le, con il bitcoin si è creata proprio questa finanza che sta crescendo parallelamente, quindi le aziende molto intelligentemente stanno emettendo anche la loro moneta per far, farsi trovare e non essere esclusi da questa, da questa finanza. Bisogna pensare che presto, e dobbiamo entrare nell'ottica che ci piaccia o non ci piaccia, ma sarà così, presto le monete digitali saranno quelle che noi utilizzeremo per fare tutti i pagamenti. Quindi l'azienda con questa innovazione ci sta accompagnando in modo sereno, ci sta facendo conoscere in modo serio, concreto, ma soprattutto sicuro questo mondo che presto farà parte di noi. Vuoi dire qualcosa sulle cripto o ho detto qualcosa? Eh, guarda, dire... io um, quello che stavo pensando ecco, nell'ascoltarti è che, come dicevi tu, noi ci troviamo di fronte ad una realtà che o ci piaccia o no sarà questa. Se facciamo riferimento ad anni passati, il mondo si è sempre voluto, non, non, non si è potuto mai fermare. La tecnologia, come hai detto tu, questa azienda ci sta, ci sta accompagnando verso il futuro e ehm, prendere coscienza di, di, di questo cambiamento che è in atto oggi offre tantissimi vantaggi, piuttosto che trovarsi, perché abbiamo proprio la possibilità pian piano di comprenderlo, piuttosto che trovarsi un domani eh, di punti in bianco in una situazione completamente diversa. E comunque voglio dire anche un'altra cosa, che per quanto possano essere a noi che siamo già grandi dei termini un po' particolari, eh, strani, ti dico che mio figlio che ha dieci anni e che gioca con l'amichetto con la Nintendo o con la Playstation, facendo una ricerca con l'amichetto su internet, mi ha parlato di una figurina, tra virgolette, di un okay. gioco... Virtuale, e io gli ho chiesto, ho detto, Gabriel. Ma questa figurina, mamma, vale un sacco di dollari. Ho detto, Gabriel, ma questa figurina di che gioco è? È del gioco dei, dei Pokémon, vabbè, che si sono trovati a, a, a fare una ricerca con l'amichetto. Ho detto, Gabriel, ho detto, ma che cosa c'era scritto vicino alla figurina, vicino alla descrizione NFT? Sì, mamma, c'era scritto NFT. Questo, con questo, che cosa voglio dire? Che comunque i ragazzini, i giovani. Oggi cresceranno con questa terminologia, cresceranno con questa finanza. È vero. Quindi, quindi dobbiamo anche noi genitori saperli accompagnare. Ecco Giusto. perché è importante, è importante approfondire, è importante prendere queste informazioni senza paura, perché poi la, la paura, ovviamente, siamo esseri umani e qualsiasi cosa nuova ci mette paura. Ma in realtà se apriamo un, un tantino la mente e magari facciamo un passo indietro, torniamo ai ragazzini. da ragazzini che cosa si faceva? Si imparava. Andavamo a scuola, impa dovevamo imparare la materia. Finita la scuola dovevamo imparare il lavoro, quindi è stato sempre un imparare. Da adulti non si deve mai perdere questa volontà, anzi, bisogna essere sempre stimolati, perché poi ora faccio una battuta, Chiara, se me lo permetti, si fa Riesci si va incontro alla vecchiaia. Allora, per mantenere la mente giovane, continuiamo a voler imparare. Ecco, questo è anche un altro lato positivo, insomma. Così noi non invecchieremo mai. Sì, è fantastica. A, a parte gli scherzi, parte gli scherzi è, è importante, ecco, questo volevo dire. Mi trovo io, 40 anni, a conoscere oggi gli NFT, ad approfondire oggi gli NFT. C'è un figlio di 10 anni che invece già inizia a masticare questi termini. Ecco perché insomma, è importante approfondire, è tanto importante approfondire, ma per il nostro benessere. Certo, ma anche perché se ci pensiamo bene, in passato non essendoci le tecnologie, non, ci, non essendoci la possibilità di essere così informati, il cambiamento lo subivamo. Invece adesso c'è la possibilità di non subirlo, di farci trovare pronti, di sapere. Ecco, questo è importante, questa azienda ci accompagna. Andiamo esatto. avanti, Raffaella, presentiamo eh, le, questi prodotti digitali, un pochino più nello specifico, abbiamo la Goscoin coin, che è la moneta digitale interna, ha un prezzo stabile, un GOS vale 50 euro, questa è la moneta che noi utilizziamo nella nostra piattaforma per tutte le transazioni tra i business partner. Poi abbiamo la vera criptovaluta che è la GigoCoin che è la moneta cripto che entrerà nel protocollo della DeFi quindi sarà la moneta che ci accompagnerà con un lancio pubblico quindi verrà conosciuta nel 2023 a tutto, da tutto il mondo questa GigoCoin questa GigoCoin ci dà un interesse annuo del 43% sembra una cifra un po' così perché non siamo abituati a queste cifre di interesse così alti conosciamo l'1,5% degli interessi che ci danno in banca, comunque questa moneta, oltre che a darci questo 43% all'anno, ci porterà proprio nel mercato della finanza decentralizzata. A un prezzo volatile, pensate che questa moneta è stata emessa il 12 dicembre del 2021 con un valore di 1 euro. Oggi questa moneta vale 14,44 bonus euro quindi ha avuto un incremento di quasi del 1400%, quindi è una moneta che sta crescendo sempre di più, perché comunque, pur essendo venduta all'interno, quindi a un, a, a un mercato di elite, è sempre più richiesta, perché appunto c'è questa consapevolezza che quando questa moneta entrerà nel lancio, quindi verrà eh, messa a conoscenza tutto il mondo, sicuramente ci darà delle soddisfazioni. E poi abbiamo questa NFT che Gabriele già conosce che sono dei token crypto che entreranno anche loro nella protocollo DeFi. Quindi è la novità che ci, ha ci hanno appena presentato l'azienda appunto per rimanere al passo coi tempi. Questi NFT hanno un prezzo volatile. Sono stati emessi il 18 marzo di quest'anno con un valore di 500 euro. Oggi... Valgono 3.016,71 euro. Hanno avuto in mese e mezzo un incremento del 600%. Immaginiamoci da qui al 2023 quanto potranno crescere entrambi questi prodotti eh, digitali. Saranno pur volatili questi strumenti, ma hanno un grandissimo potere. <ride> sì, sì. Oltretutto, questi lo vedremo più avanti. Questi NFT. ci c'è una produzione in corso che ci vengono, verranno regalati con l'acquisto del prodotto dei titoli obbligazionari, ma comunque lo vediamo più avanti vediamo quindi cos'è questo NFT è una nuova tendenza nel campo della proprietà dei beni digitali è un token, di un asset digitale criptografico presente sulla blockchain che esiste in una sola copia e questo conferisce, il fatto che sia una sola copia conferisce un diritto di proprietà a chi lo possiede si possono paragonare ad un'opera di grande valore, ad un oggetto di raro collezione, nel caso che ci ha detto prima Raffaella, addirittura alle figurine che, con i quali i nostri bambini giocano, diventano dei beni di proprietà preziosi, e che potranno essere venduti e scambiati attraverso la rete appunto della blockchain. Le sue caratteristiche e la sua unicità lo rendono un asset da investimento o da collezione che aumenta il suo valore nel tempo. Gli NFT della piattaforma Gigo possono essere messi in farming, anche questa è una terminologia che riguarda il mondo delle cripto, eh, per produrre un ulteriore reddito passivo. Praticamente il farming fa sì che viene, immaginiamo di bloccare questo prodotto criptografico, il fatto che lo blocchiamo ci produce dei redditi passivi. Nel nostro caso ci, ci produce un reddito passivo in moneta gigocoin. Quindi più token NFT possediamo, più monete GigoCoin riceviamo eh, giornalmente. Quindi gli NFT, eh, nel nostro caso, lo eh, si... vuoi presentare te, Raffi, a chi si ispirano? Si ispirano a un filosofo Aristippo di Cirene, eh, dove appunto suggerisce con le sue linee guida. Uh, i comportamenti e i modi di fare per raggiungere il successo nella vita semplicemente quindi correttezza rispetto coerenza uh, invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a fare una ricerca appunto su questo filosofo aristippo di cirene mm -hmm. E che poi sono i valori di questo filosofo. Sono, si concretizzano poi con i, i valori della nostra azienda. Ma infatti, ecco, l'azienda eh, ha creato questi NFT proprio per, eh, per far comprendere poi eh, su quali valori è basata la nostra azienda. Quindi, eh, voglio dire, etica, professionalità, eh, sono tutte qualità che portano al successo, ma non parliamo solo di successo economico, o di business, proprio di successo personale, perché poi eh, eh, all'inizio dicevo, si cresce personalmente, perché effettivamente ti rendi conto che possono aiutare a migliorare anche i rapporti umani, quotidiani, eh, che vanno oltre il business e oltre il guadagno. È vero, perché comunque sia nel momento in cui si, ci si approccia a queste opportunità, ma proprio nel caso specifico della nostra opportunità, si fa proprio un percorso di crescita personale, che io ho 50 anni, eh, c'è sempre, come dicevi te, da imparare, da crescere, da modificarsi, ma sempre verso un cambiamento positivo, perché purtroppo, magari non ce ne accorgiamo, ma con tutto quello che ci circonda siamo travolti da una negatività, da un pessimismo che veramente non ci fa andare avanti. Ecco, con questa piattaforma non solo possiamo crearci una sicurezza finanziaria, ma sicuramente, come diceva Raffaella, possiamo avere una miglioria proprio nella nostra vita, a 360 Verissimo. gradi. Verissimo. Ora andiamo a vedere il programma Goal Goalset, il programma Goal Goalset è un programma alla, che si affianca all'acquisto di una sottoscrizione, quindi a un abbonamento che vi dicevo prima, e permette di generare dei bonus ciclici attraverso un sistema intelligente di gestione delle nostre raccomandazioni e dei business partner. Quindi eh, immaginiamoci queste, queste, una tavola che viene raffigurata dal nostro abbonamento che abbiamo acquistato, dentro in questa tavola vengono inserite le nostre raccomandazioni. Qui abbiamo fatto un esempio come una sottoscrizione può generare dei bonus. Abbiamo preso per esempio l'abbonamento la, la, PRO che ha un prezzo di sottoscrizione di 385 euro. Nel momento in cui nella mia squadra entrano sette sottoscrizioni, quindi vuol dire che è stata condivisa eh, con altre sei persone, io acquisto, avrò un bono di 750 euro. Nel momento in cui entreranno altre sette sottoscrizioni avrò un altro bonus di 750 euro e quando successivamente con l'ampliarsi della squadra entreranno altre tre sottoscrizioni quindi ci saranno altre tre persone che condivideranno questa opportunità, io guadagnerò altri 750 euro quindi con 12 sottoscrizioni noi possiamo generare con questo abbonamento 2250 bonus quindi 2250 euro qui è importante dire che è la squadra che eh, fa sì che questa tavola si concluda con le 12 eh, sottoscrizioni quindi, poi cioè non toglie che se una persona ha delle conoscenze, riesce a sponsorizzare, impara prima, fa, cioè ha le potenzialità per concludersi la, la, la tavola da solo, quindi la sottoscrizione da solo, può benissimo farlo, ma è importante sottolineare che queste eh, tavole contabili vengono chiuse con lo sforzo di tutta la squadra possono diventare appunto perché c'è il lavoro di squadra cicliche e illimitate perché nel momento in cui una tavola si conclude automaticamente l'azienda siccome ha, ha proprio fatto dei programmi geniali ci sposta su un'altra tavola ma la squadra che avevamo nella prima tavola ci seguirà quindi noi non dovremo mai tornare indietro anzi dovremo solo che aumentare e condividere con altre persone per chiudere più tavole possibili quindi più eh, vari abbonamenti Beh, sicuramente più eh, diciamo che ecco come partenza voglio dire eh, bastano eh, pochi collaboratori no? Poche, pochi amici con sì. cui iniziare a lavorare ovviamente man mano che si cresce eh, come dicevi tu questi cicli eh, si rinnovano e si chiudono nuovamente sempre con le stesse persone più si è però, più poi è facile ovviamente eh, guadagnare, chiudere e riaprire questi cicli. Quindi ecco, eh, è lì poi che il lavoro di squadra si, si, si amplia, si moltiplica e, e si va avanti. No? Si... E diventa sempre più frequente, più veloce e così via. Giusto? Assolutamente. C'è la strategia del 3x3 come diceva Raffaella prima, quindi noi inizialmente dovremo condividere con tre business partner che a loro volta faranno la stessa cosa. Però come diceva prima giustamente Raffaella che l'ha spiegato molto bene, il fatto di condividere e coinvolgere più persone fa sì che queste tavole vengano chiuse quindi ci fanno guadagnare sempre in modo ciclico e sempre più veloce. Insomma, 2250 euro come, come bonus ormai è più, uh, è la metà, di il doppio sì, sì, sì. di uno stipendio. Perché Se 1200... parliamo sì, con un, con un lavoro eh. tradizionale, uno stipendio tradizionale, chi guadagna uh, mm. 2250 euro come stipendio mensile? Penso poche persone, okay. penso poche. Oggi. Quindi con un semplice passaparola noi possiamo guadagnare ciclicamente e limitatamente 2250 euro. Comunque, le sottoscrizioni vanno da un minimo di 235 euro, prezzo di sottoscrizione, a un massimo di 885 euro. Ora vediamo il programma Fractal. Allora, la Global Success Management, nel giugno del 2021, ha lanciato una seconda emissione di titoli obbligazionari convertibili in azioni, il prodotto che abbiamo visto prima, in inglese gli ACN per dare a tutti i business partner la possibilità di diventare soci coproprietari di una holding da 1,5 miliardi di euro, ormai penso che questa cifra sia anche un po' aumentata, e crearsi così una fonte di reddito passivo per il futuro. Stiamo parlando di un'azienda da un miliardo di euro, quindi sicuramente non una start-up, un'azienda che ha dimostrato la sua capacità di crescita passando da un semplice negozio di vendita di oro a una ordine nazionale con, una, con un, un capitale da miliardi di euro. L'azienda prevede l'ingresso di questi titoli obbligazionari in borsa il 31 dicembre 2025. Cosa vuol dire? Che passeremo il titolo obbligazionario diventerà azione, quindi i soci con proprietari diventeranno azionisti. Azienda sta avviando le procedure per entrare in società per entrare in borsa, scusate. Attraverso l'iPol, che è un'offerta pubblica, questi titoli verranno convertiti in azione con un rapporto da 5 a 1. cosa vuol dire che ogni 5 titoli che posseggo avrò poi un'azione. Quindi, il programma Fratta permette di generare dei bonus giornalieri. Attraverso che cosa? Attraverso dei token, dei gettoni, quindi nel momento in cui io acquisto il titolo obbligazionario l'azienda mi rilascia gratuitamente questi gettoni o con i titoli obbligazionari o anche con le gigo coin, che con un programma che noi definiamo magico ci permetterà di generare dei bonus disponibili in 48 ore. Questo programma ci dà la possibilità di generare dei bonus rapidi attraverso la partecipazione attiva di tutti i business partner. Quindi anche qui la condivisione di questo prodotto ci porta a guadagnare dei bonus veramente rapidi che possono essere anche giornalieri e quindi in modo attivo. È un sistema rivoluzionario che permetterà ai nostri soldi di lavorare per noi generando così guadagni automatici slegati nel, dal tempo ci, ci permette in modo ge, semplice e generale di creare, e di gettare quindi la base per la nostra sicurezza finanziaria sia per noi che per la nostra famiglia perché questi titoli sono ereditabili oltretutto sono titoli che hanno una rivalutazione del capitale cosa vuol dire? Che il, il valore del, del titolo obbligazionario sta crescendo perché l'azienda cresce. Se pensiamo che questo titolo obbligazionario, questa seconda partita è stata emessa con un valore di 10 euro, oggi questo titolo vale 73 euro. Ma come vi dicevo prima, l'azienda ha già emesso eh, nel 2017 una prima partita di titoli obbligazionari che si è conclusa e non è più possibile acquistare. Comunque questa prima partita è sempre stata emessa con un, la prima emissione con un valore di 10 euro, oggi il titolo del primo round vale 256,65, quindi sono titoli che stanno crescendo e di conseguenza, come vi dicevo prima, essendoci la rivalutazione del, del valore, cosa vuol dire? Che se io ho acquistato per 1000 euro... C'è la rivalutazione, quindi il mio, il mio capitale iniziale non sarà più di 1.000 euro, ma sarà 1.500. Quindi il mio titolo, le, le, il mio capitale, aumenterà di valore. Quando andranno in azione, sicuramente avrò un capitale maggiore di quello che ho investito. Anche perché all'anno l'azienda la, ci riconosce il 18% di interesse in certo. altri titoli, quindi eh, il, non solo cresce il capitale, anche una, una percentuale di interessi non indifferente. Quindi è anticipato sì. la slide. Eh sì. Infatti, come diceva Raffaello, lo posso dirlo pure, Raffi, ci dà questo 18%, che, come dicevo prima, sono interessi, insomma, proprio eh, che non, non siamo abituati a vedere queste, queste cifre, giusto? Assolutamente no, non, non siamo proprio abituati. Quindi questi guadagni rapidi che vengono disponibili in 48 ore, noi li possiamo generare da questo programma Frate e il 50% do, eh, li dobbiamo, dobbiamo acquistare altri titoli, quindi anche qui l'intelligenza dell'azienda. L'azienda ci aiuta, l'azienda insomma vuole farci guadagnare passivamente ma ci vuole mettere al sicuro, ci vuole far risparmiare, ma ci vuole creare una sicurezza finanziaria. Se noi non risparmiamo e non, non, non gettiamo le basi sicuramente non potremo avere un capitale e quindi non potremo avere una sicurezza finanziaria. Ecco che l'azienda ci aiuta facendo il 50% investendo e quindi aumentando la proprietà dei nostri titoli e l'altro restante 50% eh, possiamo acquistare oro oppure vedremo come potremo convertire in altre cose quello che ci resta del bonus. Comunque questo è un programma veramente geniale perché è veramente fantastico, io lo adoro. Va bene. Stasera ci sento e mi sento un po'... Ora vediamo la strategia che ci può dare delle proiezioni, delle strategie per darci l'idea di possibili guadagni che questo programma ci permette di generare. Nella strategia del 4x4, supponiamo ad esempio che una persona acquista un pacchetto di titoli obbligazionari da 650 euro, condivide con quattro con persone che diventeranno a loro volta soci e già nel momento in cui diventeranno soci io ottengo un guadagno di 545 euro. Se questi quattro soci fanno lo stesso, io otterrò un guadagno di 3.885 euro. Quindi i numeri, ragazzi, qui fanno, ci fanno veramente capire le potenzialità di questo programma. Un'altra proiezione l'abbiamo con il pacchetto da 1.800. Io nel momento in cui lo condivido con altre quattro persone avrò un guadagno di 1.505 euro quando lo volta condivideranno con le altre quattro persone, io guadagnerò 10.130 euro. Stiamo, non stiamo parlando di numeri eh, 20-30 condivisioni, stiamo parlando 4x4, quindi rendiamoci conto delle potenzialità di questo programma. Infine abbiamo un'altra proiezione, un pacchetto da 13.300 euro, condiviso con quattro soci, mi dà un bonus di 10.435 euro. Quando questi quattro soci faranno la stessa cosa, io avrò un guadagno di 69.535 euro. Questa è matematica, però è da sottolineare: 4x4. Quindi, col lavoro di squadra, basta che io condivido. Faccio conoscere questo prodotto finanziario che è un prodotto intelligente perché mi farà diventare azionista di un'azienda che vende oro 24 carati. Abbiamo visto la potenza di questa azienda, quindi avrò sicuramente come azionista una rendita passiva eh, nel 2025, ma nel frattempo condividendolo con quattro persone io posso ottenere questi guadagni. È fantastico, vero, Rafi? Eh è allucinante, non è fantastico, ma ovviamente sì, parliamo di cifre importanti che magari ci si potrebbe anche spaventare, ma in realtà lo scopo dell'azienda è ovviamente crescere lei come azienda e affermarsi ancora di più in tutto il mondo, sempre di più, ma l'azienda sa perfettamente che se il, mh, è contento il, collabora, il collaboratore, ecco perché poi ci sono certi guadagni, che se il collaboratore è contento, è contento di lavorare ed è contento di, di crescere e a sua volta di far crescere l'azienda, proprio perché l'azienda riconosce perché anche in maniera totalmente meritocratica, riconosce tutto l'impegno e il lavoro e la passione che il collaboratore, il business partner, per usare il termine tecnico, ci mette nella, nello sponsorizzare no? l'azienda. Quindi è, non c'è, diversamente dal tradizionale, ci tengo a precisarlo, non c'è eh, l'azienda che vuole guadagnare eh, lasciando al proprio dipendente lo stipendio fisso no, l'azienda ti dice io voglio crescere ma voglio far crescere anche te quindi se tu hai voglia, hai passione, curiosità vuoi realizzarti in grande vuoi realizzare i più grandi sogni che hai sforzati, ovviamente bisogna lavorare perché nessuno ci regala niente lavora e io sarò felicissimo di eh, poter fare poterti eh, dare tutto quello che meriti è vero e poi c'è da dire una cosa che questa eh, io e raffaella rappresentiamo due mondi uniti con eh, una visione con tanti pensieri a me viene in mente anche di pensare che comunque arricciandoci al discorso che facevamo prima delle aziende che adottano questo modello di business eh, queste aziende utilizzando noi business partner per eh, far conoscere i propri prodotti e quindi per crescere ehm risparmia in tanti costi della filiera tradizionale, quindi in pubblicità, perché la pubblic il miglior pubblicitario, come diceva Raffaella, siamo noi, e in tantissimi altri costi che nel mondo tradizionale, comunque in un'azienda tradizionale col percorso normale, ci sono, perché qui il prodotto arriva direttamente dal cliente a, al consumatore finale. Ecco, noi siamo una figura importante perché siamo lo specchio dell'azienda, siamo noi che facciamo conoscere al mondo eh, questa opportunità. Come attivarsi nel programma Fractal? Allora, ci si può, posso, per una persona che ha una visione a medio-lungo termine, anche se questa visione a lungo termine ormai non lo è più perché se pensiamo che l'azienda entrerà in borsa nel 31 dicembre 2025, fra due anni neanche, perché sì, due anni, 2023-2024, poi si entrerà in borsa. Quindi può acquistare i titoli obbligazionari, che ricordiamo ci danno il 18% annuo in titoli stessi, ma oggi, molto importante, c'è una promozione in corso che ci regala un NFT e quindi ci regala un prodotto Digitale che entrerà nel mercato della eh, finanza decentralizzata, un prodotto che abbiamo visto sta aumentando in maniera esponenziale il suo valore. Ok, Qui, oppure può acquistare, eh, se ha una visione a breve termine, la moneta cripto che è la GigoCoin, che ci dà un interesse annuo del 43%. È importante di allora, noi abbiamo raffigurato dei pacchetti base in base alle proiezioni che vi abbiamo fatto vedere prima di possibili guadagni, ma è anche vero che questa azienda pre prevede varie opzioni per poter entrare. Ehm... Scusatevi le slide. Come? si vedono ancora le slide eh sì, certo che si vedono. come attivarsi nel, nel programma Fractal. ci eh sono no, ci perché sono. io vedo lì che non, non si vedono più a niente comunque stavo dicendo che questi pacchetti rappresentano le proiezioni che avevamo fatto prima per darvi un'idea dei guadagni che si possono generare però ci sono veramente tante opzioni per poter entrare in questa realtà il pacchetto sì. minimo è di 450 e il pacchetto poi Veramente non c'è limite massimo per poter... Diciamo, diciamo che lo scopo dell'azienda è migliorare la vita di chiunque, anche di chi ha, tanto, ha poco. Ecco perché poi eh, ci sono dei, dei pacchetti base, ma molto base, da 4,50, ma appunto per dare la possibilità a chiunque di ehm, iniziare questa attività, e di eh, guadagnare con la nostra piattaforma. Poi, voglio dire, da lì è tutto un crescere, non ci sono limiti, come non ci sono limiti di guadagno, non ci sono nemmeno limiti di investimento. Anche perché comunque l'azienda con i suoi programmi, abbiamo visto prima che ha scogitato proprio un piano, per, eh, i programmi sono studiati per aiutarci a crescere e a guadagnare, in, proprio in parallelo. Abbiamo visto prima con i bonus del, del fractal, quindi dei titoli obbligazionari, il 50% dobbiamo aumentare la nostra proprietà e il 50% possiamo convertirlo in oro. Ecco che c'è la, la sicurezza finanziaria e il guadagno immediato quindi in parallelo, è veramente un'azienda che vuole aiutare veramente tutti a crescere. C'è da dire importante che in questo periodo è il momento giusto per entrare e acquistare questi titoli obbligazionari, perché oltre che a regalarci in NFT, l'azienda durante il mese di maggio ha messo in campo un una promozione che è la Nitro, praticamente ha messo in campo un boost che ci permetterà di raddoppiare i, le monete gigo che noi generiamo attraverso l'NFT. Okay. Quindi questo è il momento giusto, perché con un prodotto io alla fine... E ottengo gli altri due prodotti acquisto il titolo obbligazionario mi viene regalato l'NFT l'NFT mi produce la Gigo coin. ecco che subentra un'altra promozione che è il booster quindi un acceleratore che mi permette di raddoppiare questa Gigo coin che l'NFT mi produce giornalmente quindi è veramente il momento giusto per acquistare i titoli obbligazionari poi in base al pacchetto che si acquista se acquisto un pacchetto base da 4,50 o 6,50 l'azienda mi regala un NFT, se acquisto la base Invest 1800 me ne da tre, poi di mezzo ci sono altri pacchetti che mi daranno altri NFT fino ad arrivare a quello che abbiamo fatto come proiezione per farvi capire le potenzialità per 3,300 e mi dà addirittura 26 NFT. Chi invece volesse partecipare al programma Frata con la moneta cripto non ottiene l'EFT, però è comunque una buona base di lancio e i pacchetti sono identici a quelli dei titoli obbligazionari. Ricordiamo che la moneta Gigo ci dà una, un incremento, un interesse anno del 43%. Diciamo che abbiamo la completa libertà di scegliere quello che vogliamo realizzare, quindi eh, l'azienda pensa a tutti, sì. <ride> alle esigenze di ognuno... <ride> Poi è anche vero che una persona può iniziare col Goal 7, poi passare al Fracta, oppure iniziare con le monete Gigo, poi passare al Fratta, oppure acquistare tutte e tre. Insomma, c'è veramente eh, tante opzioni per poter accedere a questa piattaforma. Poi abbiamo il programma di leadership. Il programma di leadership è un programma di carriera per tutti i business partner che offre e ci danno, oltre che genera, aver generato dei vari programmi bonus attivi, col programma leadership noi otteniamo dei bonus passivi, quindi otteniamo dei bonus da tutta la squadra che noi andremo a generare, oltre che avere dei premi veramente importanti. Diciamo che è il programma che ci aiuterà a raggiungere la vera libertà finanziaria, perché eh, nel momento in cui noi aiuteremo un business partner, la nostra squadra, a acquistare un prodotto o un servizio della piattaforma, noi riceveremo in cambio dei bonus passivi. I tre anni di carriera prevedono 15 livelli, quindi si parte dal primo fino ad arrivare al quindicesimo livello. Come ci si qualifica, eh, come si diventa leader? Innanzitutto bisogna accettare, la, bisogna manifestare la volontà di diventare leader, bisogna sponsorizzare almeno tre business partner e bisogna accumulare 50, 50 unità di leadership da tutta la struttura. Quindi nel momento in cui io inizio a essere il leader di primo livello, poi ho tutto il tempo per scalare i 15 livelli. Come utilizzare i bonus che noi riceviamo da tutto quello che abbiamo visto, quindi nei programmi eh, di marketing? Tutto il guadagno insomma, che l'azienda ci riconosce. Sì. Brava, possiamo convertire in lingotti di oro fisico 24 carati, massima purezza, se abbiamo necessità possiamo farci fare un bonifico bancario, possiamo acquistare le monete GOSCOIN e GIGOCOIN, acquistare i titoli obbligazionari oppure acquistare dei coupon, dei codici di attivazione dei prodotti, che sono dei tecnicismi che le aziende mettono in campo per rendere più dinamica all'interno il lavoro tra i business partner. Perché scegliere Gigos? Allora, Abbiamo detto che ha 12 anni di esperienza, un'azienda che ha dimostrato la sua volontà di crescita, ma soprattutto la sua capacità di stare al passo con i tempi. Ci offre un prodotto sicuro di valore con popolarità storica, Possiamo acquistare l'oro con i nostri guadagni in modo sicuro e in modo molto vantaggioso, abbiamo guadagni elevati, rapidi e passivi per i partner, prima Raffaella l'ha detto molto bene, non ci regala niente nessuno, bisogna lavorare, però è un'azienda che ti mette in condizioni di amare questo lavoro e quindi desiderare di farlo conoscere veramente a più persone possibili abbiamo programmi di marketing sostenibile io direi anche geniali e non eh, unici nel loro genere sono, è un'azienda che ci permette di sviluppare il nostro business senza avere l'autoconsumo quindi anche questa è una cosa molto importante perché ci sono tante aziende che adottano questo sistema questo modello di business ma prevedono che una persona ogni mese deve raggiungere degli step invece noi ci qualifichiamo una volta nella vita, e poi abbiamo tutto il tempo per sviluppare, per crescere, per, per formarci e quindi eh, crearci la nostra attività. Abbiamo formazione online gratuita con sistema e metodo di lavoro, abbiamo crescita personale e professionale, se io stasera io e Raffaella siamo qui a presentare è perché abbiamo avuto un supporto notevole alle spalle, giusto Raffaella? Con i presenti, i nostri pilastri. Li abbiamo libertà di gestione del proprio tempo, perché è un'attività che possiamo benissimo affiancare con un lavoro tradizionale. Io e Raffaella abbiamo un lavoro tradizionale, ma svolgiamo questa attività facendola coincidere con i nostri impegni familiari e lavorativi. Facciamo parte di una famiglia globale, l'abbiamo visto, siamo presenti in tutto il mondo e facciamo quindi parte di un business internazionale, quindi abbiamo la possibilità veramente di collaborare con persone in tutto il mondo. Ecco, questo è un omaggio che ho voluto fare ai nostri leader di riferimento, qui in questa slide sono raffigurati Matteo Galleri e Carla Rappone. I pilastri di cui dicevo prima. Sì, sì, I propri pilastri. Che dicevi prima, sono i nostri formatori, sono marito e moglie nella vita reale, condividono questo business, per loro il piano B è diventato il piano A. Ecco, Loro ci danno formazione online gratuita, sulla base della loro esperienza eh, noi ci formiamo e cresciamo, abbiamo formazione settimanale, ma anche a livello individuale nel momento in cui le, le, gli orari magari non possono coincidere ma poi loro essendo proprio avanti, vero Raffaella usano proprio la tecnologia anche per, me, per aiutarci a stare sempre con loro e quindi veramente c'è una formazione eh, a 360 gradi so, sono, sono de, mh, due persone disponibilissime di una, di un, di una eh, nobiltà d'animo di una umiltà infinita sono sempre pronti ad aiutarci come dicevi tu prima oltre gli orari stabiliti classici delle formazioni ma se ovviamente come dicevi tu alla fine è un'attività che più o meno tutti quanti abbiniamo ad un lavoro tradizionale quindi gli orari possono essere dei de più diversi e loro mh, fanno questa attività, ma questa attività è diventata parte della loro vita. Quindi alla fine eh, se per un qualsiasi motivo non si può essere eh, c'è necessità di fare degli incontri ad orari diversi da quelli classici, loro so, ci sono sempre, ci sono sempre. Ma questo è un po' anche è quello che stanno insegnando anche a noi, no? E questo lo, è lo spirito ehm, della squadra: il potersi aiutare sempre e eh, riuscire a dare sempre una mano alla, al prossimo. Io non l'ho mai sentito no. nel nostro team. Io, a Raffaella non li ho mai sentiti dire no mai mai no, e eh, no. no. eh, poi eh, assicuro ad ogni mai, orario mai. Eh. quindi grazie ragazzi allora per chi ci è stato ad ascoltare stasera e ha voglia di iniziare con noi questa bellissima opportunità di dare un cambio in una direzione diversa alla propria vita come può fare si deve registrare gratuitamente la piattaforma online attraverso un codice di affiliazione che gli viene dato dalla persona che gli ha presentato questa attività. Io consiglio sempre comunque, di scrivere, anche se la registrazione è gratuita, di registrarsi sempre con la persona che ti ha presentato questa opportunità, perché eh, veramente nel momento in cui ci si iscrive gratuitamente si entra in un mondo è veramente fantastico e la persona ti può aiutare a capire dove andare a vedere, cosa vedere, insomma eh, insieme si, si, si può capire un po' meglio. Poi dobbiamo leggere attentamente i termini e condizioni, è l'azienda che ce lo richiede, come l'azienda che ci richiede giustamente i documenti per le dovute verifiche poi dobbiamo acquistare uno o più prodotti della piattaforma. Quando abbiamo soddisfatto queste quattro condizioni, ci connettiamo subito al sistema di lavoro. Entriamo nella, nella tua squadra, in questo caso nel nostro Team Cuore d'Oro, e inizierai la tua crescita e il, il tuo percorso per raggiungere la tua sicurezza finanziaria. Ci sono rischi, Raffi? Uh, uno, uno l'unico, di vederci felici, felici come siamo noi oggi, di diventare Perfetto. felici e sereni come siamo noi oggi. Ok, è vero, l'unico veramente rischio che possiamo incorrere e incappare è quello di migliorare la nostra vita. Allora la presentazione è finita, adesso torno con te Raffaella. Ti ringrazio tanto Rafa, è stata una bellissima presentazione. Eh, vero, vero. Un valore aggiunto a quel, quel pensiero che arriva sempre. Sai, io ormai faccio le presentazioni sempre, per cui magari eh, sono anche un po' ripetitiva, per cui è anche bello sentire eh, una persona che arriva con queste questi pensieri che poi fanno parte di noi perché ciascuno di noi poi quando entra però fatti con questo entusiasmo sicuramente sia un valore aggiunto per cui grazie ma, ma io ringrazio io te per avermi ospitata per, ehm, per essere stata l'ospite d'onore tra virgolette era un po' insomma che non, non facevo perché di presentazione ne ho fatte anch'io però ecco poi sai varie vicissitudini alla fine mi sono dovuta fermare però ecco eh, avere nuovamente la possibilità di eh, ritrovarsi a, eh, in diretta con, eh, con te in presentazione è stato veramente veramente bello dicevi di essere ripetitiva ma in realtà ehm, le informazioni semplicemente sono quelle sì. Ovviamente, ecco, eh, oggettivamente sono quelle. Poi si sa, ognuno ha un proprio modo di esprimersi, ognuno ha un proprio modo di raccontarsi, ognuno ha la sua esperienza. Quindi poi, ecco, eh, sono queste differenze, queste sfaccettature poi che si, eh, sono uniche eh, per ognuno. È vero. E poi diciamolo che a luglio ci sarà un big event e ci conosceremo. Eh no, vediamo Andiamo a salutare... Non vediamo l'ora. Allora, io no, però... Non... Ok, vai tu perché io non vedo, so sì, se... Emanuele ci dice eh. abbiamo un'azienda fantastica, il top. Ecco, adesso li vedo. Gaetano Grandi Leaders. Penso che si rivolga alla slide di Matteo certo. e Carlo. Io, Ma, sì, senza dubbio. Matteo, grazie di cuore. Matteo, è il nostro leader di riferimento. Carla Rappone è la nostra leader. Che ci ringrazia, grazie a te, Kale, grazie Matteo. Manuele, il nostro leader di cuori d'oro. Ciao Chris, grazie per i complimenti. Andiamo a vedere Gaetano. Cosa ci dice? Raffaele alix Fatto d'oro. Per me è un sì. sì. fantastico. Bene, Raffaella, io ti ringrazio, io non ho visto. Ah, aspetta, che c'è un, un messaggio di Gaetano che sì. dice chi non desidera guadagnare queste cifre, che penso che sì, quando abbiamo fatto le proiezioni, e poterlo fare con altre persone dando le stesse opportunità, credo che sia una cosa fantastica. Hai perfettamente ragione, Gaetano. Questo è un business che, oltre che a migliorare noi stessi, ci, ci dà la possibilità di aiutare anche gli altri. Buonasera Nino, Nino ogni tanto viene alle nostre presentazioni, niente, Chris, eh, Chris, sto guardando. niente Raffaella visto che oggi ci siamo prolungati un po', io ti ringrazio ancora e grazie, grazie. la rifaremo, ok? E niente, chi volesse grazie, riascoltare grazie. la presentazione la trova in, su Facebook, c'è cioè ah, la possibilità di di assistere alla presentazione dei nostri leader il lunedì sera nella nostra sala Zoom, daremo tutte le indicazioni. E che dire, stavi dicendo Raffaella? Io eh, sì, voglio dire semplicemente che oltre alle presentazioni ufficiali, quello che vi consiglio è di approfondire, perché chi ovviamente si trova ad ascoltare la presentazione... Durante la presentazione si danno tante informazioni che ascoltate poi per la prima o la seconda volta sono, potrebbero non essere recepite tutte al meglio. Quindi quello che consiglio io è sempre fare riferimento alla persona che eh, vi ha fatto, vi ha invitato alla presentazione e approfondire se ogni argomento per capire poi bene. Eh, poi tutto, tutto il business certo non bisogna imparare tutto subito eh, quello, anche noi voglio dire siamo sempre <ride> là continuiamo ad imparare però ecco se ci sono ci possono essere dei dubbi ci possono essere delle domande quindi non abbiate eh, non fate problemi nel voler chiedere nel voler sapere perché poi è quello che porta alla, alla conoscenza delle cose sì, perché tante volte le persone, sai cosa succede? Che pensano, no? io, devo andare in sala Zoom. Magari li inviti per ascoltare l'opportunità, no? Già lì dicono, ah no, devo andare, magari mi fanno parlare, no. Noi siamo qui a dare l'informazione, perché a nostra volta noi le abbiamo ricevute. E siccome noi crediamo molto in questa opportunità, perché ci sta aiutando veramente a cambiare la nostra situazione, quindi noi vogliamo far conoscere queste opportunità a più persone possibili. Quindi, come diceva Raffaella, non abbiate timore a chiedere informazioni, perché nel momento in cui voi chiedete un'informazione, voi eh, venite a conoscenza di un qualcosa che vi, vi aiuterà poi a decidere. Poi starà voi, una volta che vi siete informati, a decidere se eh, aderire a questo progetto o non aderire. Però informati, non eh, a priori, anche perché non si paga niente per prendere eh, informazioni infatti, infatti noi lo facciamo gratuitamente quindi veramente e poi dopo ci vuole anche un po' di quella, quella cosa di dire mi lancio perché insomma allora l'oro l'abbiamo visto è un prodotto d'eccellenza aumenta sempre il suo valore poi sono i ricchi stessi che ci dimostrano che noi dobbiamo possedere oro perché l'oro è la moneta che varrà vale, vale sempre abbiamo i titoli obbligazionari entreremo nel mercato della DeFi insomma ehm, ci vuole Sare anche un da pazzi, da no, di non lo no, no, posso dire sarebbe da pazzi <ride> bravo ecco oh, io sto qui a... ore e ore, ore dai salutiamo tutti grazie ancora Raffaella grazie, grazie a te a Chiara grazie a tutti a buona serata un bacione